Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di The Baby in Yellow! Sì, ehm, mi avete detto di giocare questo gioco nella community, perciò lo sto rigiocando. Però oggi non andremo a fare mh, i capitoli normali, ma andremo a fare il capitolo di Natale. E eh, che bello! Perché è uscito proprio adesso. Vigilia di Natale, giorni da neve sul pelo. Cupo come la notte, un amico è vicino. Nella nera pupilla che tutto inghiotte, ok. Um, Tra una frase comunque sia. Prima per iniziare il gioco signori Ed eccoci qui Da quanto non vedevo que questo ambiente Da quanto Allora dov'è il, il tizio bambino Perché sapete eh, Ci serve il bambino Oh, oh ecco qui Stai a vedere la tv Stai vedendo un camino E ci sta anche Un gatto Ok L'anima imprigionata dal bambino è stata liberata Ok allora, sì, da quanto? Da due anni che non ci vediamo, dal 2020, eh? Uh, sì, te lo ricordi, vero? Flashback? Uh, allora. Che cosa? Get butterfly. Ok, eh? Uh, tu stati calmo, cioè guardate. Tu stati calmo, eh? Non guardarmi in quella pace. Ok, eh? Uh, sì, a quanto pare te lo ricordi. Um, perfetto, Mettiti qui. Allora, prendi il tacchino dal frigo. Prendiamo il tacchino. Um, allora, salve, ecco qua, ci sono anche i disegni di Natale, eccolo qui, sembra più un sedere che un tacchino, però vabbè, me la ci sta um, ok, eh, metti il tacchino nel forno, apri forno, vai, chiudi il forno, perfetto, eh, in cottura Allora, oh, allora, aggiungi derogazione all'albero di Natale, oh, allora, sì, che cos'è questo? ok, <coughs> però vabbè, lo mettiamo. Serve una stilla. Ok E se rimetto ancora roba? Ah, mi sfasciano per terra, perfetto. Ehi, ehi, ciao, te la tiro una in testa. No, a quanto pare non la posso tirare. Eh, il tacchino ancora sta, sta cuocendo, quindi dobbiamo andare in soffitta. Il luogo più, più, più pauroso di qualsiasi gioco horror, qualsiasi. Quindi dov'è la soffitta? Qua c'era la camera da letto. È qui? Sì, è qui appunto. Oh! Madonna! Cioè davvero, si è, è accesa la tv così a casissimo Ok Ok, saliamo No però No però Guarda che ambiente che c'è qui, eccola Vai, ok, and andiamo, cosa c'è? Aspetta, ma c'è un regalo qui C'è un regalo Presto, ok, va bene, presto me ne vado, ciao, ciao, ciao Ciao, ciao, ciao, ciao ok, perfetto Allora Ho preso la stella tan, tan, tan. Allora, c'è ancora lui, sì, ok e anche la stella messa sull'albero Evviva Oddio No va tutto a fuoco L'esitore Spegni oh! Ok Dov'è il bambino Ok Io metto il tacchino sul tavolo Me lo mangio da solo Ah peggio per te Trova il bambino oh! Che rutto potente Si è mangiato tutto il, ta tutto il tacchino sei proprio un ingordo schifoso. Un ingordo schifoso, guarda. Mamma mia. Non ti ricordavo così, eh. Non ti ricordavo così. Ti, ti ricordavo un po' più demone, ma lo sai sicuramente, sì. Um, ok, trova l'abito di Natale. Al piano di sopra. Un'altra anima. Hide, nasconditi. Vabbè, tanto non, non mi nasconderò. Um, apri il rubinetto, vabbè, ci sta. Uh, no, chiudi, chiudi, chiudi, chiudi, chiudi. Ok. Aspetta però. <ride> Ho oh, un'idea No ormai l'ho messo qua Va bene ok ok Dopo dopo proverò a fare questa cosa che mi è venuta in mente Allora Dov'è l'abito di Natale? Per favore non in soffitta però Non mi sembra fosse in soffitta Io non ci vado là eh Io guardo qui Non mi sembra Ah, Ok eccolo è qui sul comodino Meno male perché in soffitta non ci vado più Metti l'abito al bambino Adesso se ne è andato da qualche parte Non so sta sempre lì Spero spero Che questo bambino Fare sorprese da Harry Potter Ok, appunto Sei ancora qui Accogli il bambino Adesso voglio fare questa cosa Lo scarichiamo nel water, sì No Vai nel water Allora Vai nel water Tira lo sciacquone No, ma io voglio buttarci dentro questo Vai È andato dentro e vabbè, e eh, eh, niente, no, no, no, no, no, no, scherzavo, non, non, non ti volevo far piangere, non, non volevo scaricarti nel, nel cesso Ok, ehm. metti il bambino sul saggiolone. prepara un'altra cena di Natale E butta la carcassa del tacchino nel cestino Ecco, ma le... guarda, mamma mia, eh, le ossicine mi ha, mi, ha, mi ha lasciato, butta via il tacchino Ok, allora, tacchino buttato, prendo un altro tacchino dal frigo allora questo frigo me lo ricordavo un po' più Corto Ok Dove sono? Ah Ok eccolo l'ho preso Ah Ma no Madò Via Ma No raga mi fanno prendere i colpi questi qua E niente mi bloccano l'uscita Mi bloccano l'uscita Ehm Niente, devo, devo provare a uccidere Qualche modo ci sarà per ucciderli Ci sono le palle di neve Forza, allora, vieni fuori, non so che sei qui Muori Non mi interessa Muori Non mi ucciderai tu con le palle di neve Ti uccido con le birre Ok, l'ho ucciso, perfetto Andiamo tacchino, andiamo tacchino sederone oh, Via, via, via, via Ok, perfetto. Um, sono spuntato qui. Mai più là dentro. Salve! Sono andato negli acciai e sono tornato. E. però ancora triste, questo qui. Dai, no, gli ho scaricato dal cesso. Ho fatto uno scherzetto. E eh, adesso il frigo è tornato normale. Trovo il tacchino e mettilo in forno, perfetto. L'ho trovato adesso. Lo mettiamo in forno, in cottura. Controlla il bambino. Ma perché? E qua cosa c'è? Pupazzo molla, no. Per favore no. il pupazzo al molla. No, i pupazzi al molla sono terrificanti. Trova la maniera del pupazzo al molla al piano superiore. Eccola. No, io ho paura. C'è il jumpscare qui. Sicuro? No, raga. No, raga, no. C'è lui dentro. Perché è morto. Non c'è più. E... Ah. <ride> che ridere quanto fai, quanto fai ridere? Eh, sì, va bene, ok Mettiti qua E ora di cena, perfetto Prendi il tacchino dal forno E eh, vabbè, ovviamente sempre deve esplodere, però vabbè Anzi, ho un'altra idea Se metto il bambino nel forno no, Vabbè, no, no, scherzo Non lo faremo perché il video è... Un po' troppo, se no eh, Posizionare il tacchino Adesso non me lo mangiare Perché... Davvero eh, Siediti per... per la cena Oh... Finalmente. Ah, anche i pupazzetti carini. Bene, carini. Molto belli. Uh, che schifo. Ma, ma le mutande? Oddio. Oh. la Il demonio. Il demonio. Ah! Cosa? Ok, i pupazzetti se ne sono andati. I regali. I regali. Di... Che bello. Grazie, comunque sia. Eh, apri il regalo. Una macchinina. Sì, ci sta. Vroom vroom. Ok, poi una pallina. Ok, molto, rimbalza molto, direi. Basta, basta rimbalzare. Ehm, una pistola e un aeroplanino. Vai, aeroplanino. E questa pistola posso tipo sparargli? Sì, ti sparo. Muori, demone, muori. Non mi guardare così. Scherzavo, scherzavo, scherzavo, ok. Um, porta a letto il bambino. Ah, oh, ecco appunto. Ti piace, ok. Uh, porta, andiamo a letto con, il, con la cosa del nerf, vai. Qua um, c'è l'elopanina però. Allora andiamo. Oh, è ora della nanna. Dopo una cena di Natale si dorme. Allora vai. Cosa? Metti il peluche giusto nella culla. Il coniglietto. È bellissimo. No Il gattino è ancora più bello Il gattino guarda che facetta. Però è un po' tipo Ok um, No, neanche uh, La pecorella Che hanno tutti Sono un po' tutti tipo Hanno un po' la faccia tipo Dispiaciuta eh? Oppure La segnata Ehi Il tuo peluche Neanche Neanche il tuo peluche Cioè sei tu praticamente Niente eh, Vabbè lo faccio canestro. Ehi Ma no, potrebbe essere questo Aspetta che qua c'è un'anima Ehm è questo? Era questo? Era il coso. Un tipo un babbo natale strano. Um, ok, paule di giocattoli libera due anni. Vabbè. Uh, neanche il suo ha voluto, vabbè, comunque sia. Ciao ciao. Oh, guarda la TV sul divano. Perfetto. Finalmente è finita la, la giornata di Natale. Sono tutta roba. Oh, no, no, dimenticavo di chiudere. Meglio chiudere. Meglio chiudere perché. Non si sa mai. Non si sa mai. Um, C'è un po' di roba per terra, ma vabbè um, Mettiamoci a vedere la tv Oh, rilassati sul divano, ma davvero Vediamo un... Cosa? Ma? È uscito un gatto nero dalla tv? Dove va? Gattino? Ovviamente lo dobbiamo seguire Cos'è sta musica che mi sta inquietando? Ah, una... Un bolo dei giocattoli Ah, seguiamo le improntine Vabbè, ci sono le improntine Gattino, vieni! Non ti voglio fare del male No No Chissà dove è andato No, in soffitta, no No Gattino? Il giocattolo. Eh, il, il regalo? Ah, ok, sì, il regalo Per me? Ok Cos'è, tipo una casa? Oddio No, mi sta risucchiando Mi risucchia C'è il bambino che ride lì No, maledetto oh. I regali sono disponibili in tutto il capitolo Tutti i capitoli Ok Buone feste, il contenuto stagionale era disponibile in tutti i capitoli porterà. A marzo 2023 Quindi, signori Niente, eh, marzo 2023 magari riporteremo questo gioco per eh, un po' vedere mh, cosa succede E intanto non perdete le novità del Team Terrible su Twitter, Discord e TikTok Quindi, ehm, niente, per oggi è tutto direi perché abbiamo finito eh, Il prossimo episodio di questo di Baby in Yellow sarà a marzo 2023 Quindi eh, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina Ci vediamo al prossimo video, bye bye